Buonasera well, ragazzi, questa è la benvenuta oggi in questo nuovo video super pazzerello, aggiungerei. Quest'oggi siamo in un video che non volevo fare ma che alla fine ho fatto perché lo dicono tutti quanti youtuber questa parola. Io ho detto, ah sono anche io un no youtuber quindi lo dico pure io. Quest'oggi siamo nella mia, nelle mie figure di merda. Perché volevo fare, allora questo video, dovete, voi dovete sapere che io mi appunto tutti quanti i video sulle note del mio telefono. E ho tantissimi video da girare, il problema è che questo video l'ho scritto tipo un anno fa, che figure di merda. E solo oggi... Sono qui a registrare questo video. Ha. Allora, quindi partiamo col dire che io sono soggetto a fare figure di merda un po' troppo spesso. In realtà, tutte le persone sono soggette a fare un, una figura di merda un po' troppo spesso. Partiamo con quelle che mi ricordo subito. Ovvero, nessuna. Ci devo pensare. quale mi ricordo? Ah, oh, allora, allora, allora. ah, Mi ricordo. Allora, le mie peggio pazzerellate sono successe alle medie. Come tipo, stavo per essere denunciato, stavo per essere sospeso. Mi ero organizzato un giorno a fare ehm, sega da scuola. Era la mia prima sega. Da scuola ovviamente Ero praticamente eh, Mi ero organizzato con tipo 5 miei amichetti A fare la prima sega da scuola poi, Praticamente ci siamo organizzati la mattina per fare questa grandissima seghetta e, um, Siamo scesi, cioè, praticamente alla mia scuola media c'era un viale lungo Che poi andava tipo per un parcheggio Che tu dici, Oh um, un parcheggio con delle macchine, strano Appena arrivo tipo a metà, mi ritrovo mio padre Mi ritrovo pa mio padre che stava di spalle con il telefono Poi tipo se gira, e mi dice Ah, guarda un po' mi fio Io dico, ciao papà E lui, che stai facendo? Mi è cascato tipo un capello, lo sto a cercando Ah, è finita, semplicemente che posso sono in seconda ora Sta massa di figlio di merda, direte <ride> Ah, ecco un'altra bella figura di merda Allora, quando ero, diciamo, un pochetto più piccolino E io ballavo, facevo hip-hop and dance Ed ero un mostro, un mostro, cioè, nel senso che facevo proprio schifo a ballare E non è vero, non facevo schifo no, sì, ero proprio una merda a ballare Anche se mi dicono, dai, eri bellissimo quando ballavi Io dico, ah, mamma, sta stai scherzando. Ah, mamma, ma stai scherzando. Io... era l'ultimo, era il saggio, il saggio praticamente di fine anno Io ero... È un, un adrenalinico, un botto, veramente tantissimo. Solo che non, non so per quale motivo. Mi cagai addosso, cioè, proprio letteralmente. Mi cagai addosso. In realtà, non mi cagai addosso, letteralmente. Cioè, andai in bagno. Cagai. Però mi sono ritrovato le mutande sporche di pupù Vuol direte: Ah, qual è il problema? Avevi il ricambio. No, zero. Io ho fatto tutto il mio saggio. Sporco di merda. Vabbè, perché mi ero cagato addosso, giustamente. Ah, ma poi, madonna mia! Sono andato quest'estate, no? A ferragosto sono agosto sono andato a Londra. E mh, mentre passavamo per il Tower Bridge, eh, io stavo tipo un po' in mezzo alla strada. E eh. questa qua ci aveva ragione, però ci sono modi e modi per dire ti prego spostati. E poi figuriamoci in inglesi a voglia. E lei questa qua è matta con la bicicletta. Cioè, la tipica mamma mia, raga, bionda. Bionda con gli occhiali in bicicletta che fa. Che corre come una matta, una ma era magica, era magica. Allora io il marciapiede, poi c'è stata la strada. Io stavo in quella striscia che divide marciapiede e strada, quella striscia biancolina. Il problema è che è tutto al contrario in Londra, quindi facevo oh oh, sì! solo che le macchine passavano da là. E il contrario, io ti dicevo, oh sì, so, le macchine passano là. E non mi ero accorto di questa cosa perché ero convinto che fosse dall'altra parte come dovrebbe essere. Però gli in inglesi sono un po' pazzerelli. Allora, io mi sono tipo spostato per sorpassare una persona. Allora, sta bastarda bionda, cioè non ce l'ho con le bionde, semplicemente questa bastarda bionda in bicicletta è arrivata e ma. Oh, fucking idiot! Proprio fucking idiot! E io gli ho detto: vi ho in faccia. Io me la mia che scappi che fai la matta, che di in faccia, che io due sganassoni ti do, eh, io due sganassoni ti do, non vuoi che mi guardi così col cappelletto matto rosso, io ti do due sganassoni, beh, però è una donna, eh. era una donna A me mi frega un cazzo che era una donna, oh, ma hai trattato male? E mi stai pure ben vestito. Oh. ma chi te pensi di essa? Solo perché hai bicicletta e sei bionda, eh? Ma chi te pensi di essa? Io non lo so, io non lo so, queste persone sono un po' troppo... Sgarbate, non mi piacciono Oh no, l'articolo che vuoi sta per esaurire Oh, uh, aspetta che ti risponda, aspetta E sti cazzi? Non so se Ci siamo capiti Perché tutto attaccato si scrive staccato Mentre staccato si scrive tutto attaccato Questo video è finito? Non... A me non mi è piaciuto, sinceramente Io ve lo dico, io ve lo dico qui Ora, vedi, qui te lo dico A me questo video non è piaciuto, sai perché? Boh, non lo so manco io perché in realtà, sinceramente Che poi sembrano tutte cose studiate quelle che dico Però no, cioè sono le prime cose che mi vengono in mente Oh, oh, oh ho sentito un rumore No, mi sembra proprio sono un po' ritardato quando faccio questo Ci vediamo domani con un altro video Seguitemi su Instagram, lasciatemi piace a questo video Condividete questo video se dunque vogliate E bella ci vediamo domani con un prossimo video